Je m'appelle Jacopo Montegrandi, je suis volontaire auprès du chenil de Val Osteno. Moi je m'appelle Hervé Domenigini, en activité depuis 2006, c'est Eskinab. Mi chiamo Fabrizio Bic, per colpa di un incidente stradale sono rimasto paraplegico. sono Fabio Porzio, j'ai 35 ans et je suis styliste. Je m'appelle Jacopo Montegrandi et je suis volontaire auprès du chenil du Val d'Aoste depuis 10 ans. Ici on est avec Dylan. Il s'agit d'un chien qui est... maintenant il a 10 ans et il est assez malade. Et donc pour lui la possibilité de sortir est très importante puisqu'il y a des problèmes au cœur. Et donc, il doit faire beaucoup d'activités. <rire> en tant que volontaire, je m'occupe de, de sortir les chiens en promenade, de faire des activités avec les chiens. Les chiens comme lui, ils auront peut-être Pas la possibilité d'être adoptés puisque en étant vieux et avec des problèmes de santé euh, en fait euh, l'adoption c'est très rare et donc ils sont disons euh, destinés à rester ici dans les chenilles ce que l'on essaie de faire euh, avec ces chiens qui sont très vieux qui ont des problèmes de santé c'est de euh, leur donner la possibilité de sortir d'avoir un contact humain oui. et on essaie de ah oui, de leur donner la possibilité de se rapporter avec le plus de personnes possible, aussi à l'extérieur du chenil. Le but, c'est de euh, leur faire passer ah, okay. leurs dernières de années euh, en tranquillité, euh, disons euh, avec plus de contacts humains possibles, plus de, euh, de possibilités d'interagir, de, de jouer, de sortir. far conoscere un nuovo cane a queste persone che vorrebbero adottarlo okay. e lo portiamo fuori a fare una passeggiata così iniziano a conoscersi un po' a livello caratteriale vedi che è molto attivo, molto vivo cos'è? ciao Sì, lui è l'avversario delle coccole <ride> vedi, sa stare anche con altri cani, maschi e femmine non ci sono grandi problemi il percorso dell'adozione è prima chiediamo ai futuri adottanti di compilare una, una scheda con i loro dati, eh, le loro varie possibilità, più o meno il loro sistema di vita. Poi li contattiamo, parliamo un po' con loro, eh, nel mentre cerchiamo di capire quale cane può essere buono per, la, per il loro stile di vita, glieli facciamo conoscere. Se vediamo che vanno d'accordo e la cosa può funzionare andiamo avanti con un percorso, ci si vede tre volte, se va tutto bene la terza volta si fa un inserimento in casa, altrimenti se hanno bisogno di qualche volta in più senza nessun problema ci si può, può vedere 4, 5, 6 volte e in questo modo facciamo delle ottime adozioni. Siamo riusciti a abbassare la media dei cani da circa 200 che erano in canile 4 anni fa a oggi che c'è una media di 75 cani. Je donne aussi un coup de main aux opérateurs qui s'occupent de, des chats. Paola qui, qui connaît l'endroit un peu mieux que moi. Et donc je vais la suivre et lui donner un coup de main. Oh, que pesantone! Voilà. Avendo avuto un trauma à la spina dorsale, non hanno la possibilité de sentir le stimolo. Et, de conséquence, la vescica va a riempirsi e, e chiaramente va aiutato a svuotarla con una pressione che viene fatta da sotto la l'addome. si s'agit euh, di una struttura sanitaria euh, quindi quasi tutti i chat hanno dei problemi euh, di de santé Invece Zefiro e Mila mangiano un cibo tipo allergento perché hanno sviluppato una dermatite a coppia. Okay. Zefiro è un battone. Se dermatiti provocano anche spesso pruriti e Nila riesce a, a scorticarsi notevolmente quando si gratta, per questo viene fasciata. Ok, poi abbiamo un paio di cuccioli di qua, uno sordo e uno. Ho avuto un problema all'occhio per cui è stato inucleato Mi hanno tolto proprio il bulbo pulato. Ah, ok. Un momentino, eh. E lui invece è sordo? E lui è sordo. Vero, Brian? Poi puliamo gli occhietti. Presa? Ah, ah, ce l'hai ancora lì. Dai, manda giù. Bravissimo. Bravo, Alfio. Voilà, allora. ecco, fatto. Eccoci. Sono positivi alla FIV, quindi sono positivi alla all'AIDS Felino. Diciamolo bene. Esiste anche un ADS felina? Analogamente a quello umano, causa immunodeficienza. Quindi sono più soggetti a contrarre malattie. E tu, signorina? Vuoi mangiare lassù? Ok. Mettiamo questa traversina, in modo che assorba l'urina che lei non è in grado di trattenere. E poi ci sono le apposite bretelle. Il trauma che ha subito non le permette di utilizzare il treno posteriore, quindi si trascina con le zampe. Quell'aspetto legato al fatto che perde l'urina eh, la renderebbero sempre bagnata e sporca. Questo espediente ovvia a quell'inconveniente. Bravissima. lì, perfetto, chiudiamo, voilà. perfetto, adesso possiamo andarcene a spasso per il gattile. vai Sirena. Vale. Benissimo. Benissimo. Okay. Per fortuna la sensibilità è cambiata. Io direi che al giorno d'oggi c'è molta più gente che ha una concezione dell'animale come essere vivente con dei diritti e questi diritti vanno tutelati portare persone qua dentro per fargli vedere eh, come sono gli animali, il modo giusto per approcciarsi a loro, per conoscerli e fare in modo che magari fin da piccoli i bambini, le nuove generazioni, abbiano una consapevolezza diversa di quello che è il rapporto con l'animale e soprattutto il rispetto che gli è dovuto.